Oggi parleremo delle generazioni che aprono le brecce, questo è l'anno della vittoria e avere vittoria significa aprire delle brecce, avere vittoria significa rompere dei muri e avere e andare dei passi avanti, perché dobbiamo capire che noi siamo in un combattimento, siamo in una guerra spirituale. Che non è una guerra che si combatte con pistole, con bombe o con eh, spade o con armi normali, ma è una battaglia che si combatte con armi spirituali e dobbiamo capire che per vincere dobbiamo essere una generazione che apre delle brecce. Quindi, vogliamo capire cosa significa aprire delle brecce, cosa significa essere una generazione che apre delle brecce e vogliamo leggere insieme Ruth al capitolo 4 dal verso 1 al verso 12 Ruth, capitolo 4 dal verso 1 al verso 12 Amen E tutto il popolo che si trovava alla porta della città e gli anziani risposero ne siamo testimoni. Il Signore conceda che la donna che entra in casa tua sia come Rachele e come Lea, le due donne che fondarono la casa di Israele. Spiega la tua forza in Efrata e fatti un nome in Betlemme. Possa la discendenza che il Signore ti darà da questa giovane rendere la tua casa simile alla casa di Perez che Tamar partorì a Giuda Amen. sia la tua casa simile alla casa di Perez che Tamar partorì a Giuda per capire ovviamente questo verso bisogna un po' capire tutto il contesto di cui stiamo parlando e qui si parla della storia di Lut, quest'uomo che era un uomo di Dio, un uomo del popolo di Dio si chiamava Boaz ad un certo punto decide di prendere Rutto come moglie e Rutto non veniva dal popolo di Dio era una donna moabita, era una donna straniera che però era la, eh, la nuora di una donna del popolo di Israele che si, chiamò, si chiamava Naomi e quando morì suo marito lei seguì Naomi e disse il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio, e quindi questa donna venne e alla fine trovò un marito in Boaz e quando gli anziani si riunirono per benedire il loro matrimonio, mi diedero questa benedizione particolare, sia la tua casa come la casa di Perez, e quindi è un qualcosa di strano perché non siamo abituati noi a sentire una benedizione di questo tipo non è che gli dissero possa la tua casa avere tanti figli o essere benedetta economicamente una benedizione in particolare se sia come la famiglia di Perez che cosa significa chi è questo Perez perché è così importante questo Perez e perché era importante che Boaz doveva ricevere questa promessa cioè che la sua casa diventasse come la casa Bene, la storia inizia con Abramo Abramo eh, è l'oggetto dell'amore di Dio, Dio ha un piano per salvare l'umanità, parla con Abramo Abramo diventa suo amico, c'è una grande relazione fra i due e Dio alla fine gli dà una promessa gli dice in te saranno benedette tutte le nazioni della terra, Dio fa ad Abramo la, benediz la benedizione della salvezza cioè attraverso di lui sarebbe arrivata la salvezza per le nazioni e Abramo sapeva di avere questa benedizione dentro di sé Dio dice ad Abramo lascia la tua terra da Urbe Caldei per andare in un posto che io ti mostrerò e Abramo credette a Dio e a 75 anni lasciò la propria famiglia la propria parentela per andare in questa terra e Dio gli promise che gli avrebbe dato una grande discendenza ma non aveva figli quindi fece un figlio con un'altra donna, con una serva, nacque così Ismaele però a 99 anni arrivò la promessa di Dio, Dio disse io ti darò un figlio il suo nome sarà Isacco. e quando Dio dice questo ad Abramo, Abramo dice signore ma possa Ismaele vivere davanti a lui e dice ormai c'è 99 anni signore che la tua promessa vada attraverso la generazione di Ismaele però cosa succede? che Dio dice no Dio dice che la benedizione sarebbe arrivata attraverso Isacco. E quindi la storia passa ad Isacco. Ed Isacco ebbe due figli: uno si chiamava Esaù e uno si chiamava Giacobbe. Però Esaù era un uomo profano che vendette la sua primogenitura. E quindi Dio disse: Il più piccolo sarà, governerà sul più grande, ovvero il maggiore servirà il minore. Quindi questa benedizione da Isacco passò a Giacobbe. Giacobbe ebbe tanti problemi, poi incontrò Dio a Pene, una storia lunga, però questa benedizione arrivò a Giacobbe. E Dio cambiò il nome da Giacobbe ad Israele ed ebbe dodici figli. E quindi quale di questi figli avrebbe ereditato questa benedizione? Il primo figlio era Ruben. Però Ruben non ereditò la benedizione. Perché? Perché fu un uomo perverso si coricò con uh, la moglie del padre e quindi alla fine questa benedizione doveva passare sugli altri figli però questi figli furono uomini di sangue e alla fine questa benedizione arrivò a Giuda Giuda è, fu quello che ereditò questa benedizione ed è per questo che Gesù si chiama il leone della tribù di Giuda come abbiamo anche cantato perché proviene dalla discendenza di Giuda quindi Giuda iniziò la sua propria tribù ed ebbe tre figli, il primo figlio era perverso, si sposò con una donna che si chiamava Tamar. però cosa successe? Che dato che era perverso, Dio lo fece morire, Dio non poteva permettere che la benedizione sua arrivasse attraverso un uomo perverso, e quindi c'era la legge in quel periodo che diceva che se un uomo moriva, il fratello doveva sposare la moglie l'altro fratello per dargli una discendenza e quindi arrivò il secondo figlio a dover dare una discendenza a Giuda però che cosa successe che questo figlio non voleva dare una discendenza e alla fine Dio fece morire anche lui quindi arrivò il momento del terzo figlio che si chiamava Shela e quando era arrivato il momento che il terzo figlio si doveva sposare il padre iniziò ad avere paura c'è morto il primo morto il secondo, ma questa mi distrugge pure il terzo. E quindi cosa fece? Noi gli diede il figlio come moglie, cioè il figlio alla moglie del fratello. E allora cosa fece? Questa donna, quando capì che il, il suocero non avrebbe mai dato un figlio per, come marito, si travestì da prostituta, aspettandolo per la via dalla quale lui scendeva, si collegò insieme al suocero e rimase. Quando il suocero poi sette che la gora era incinta, tutto arrabbiato andò lì che volevano abitare, e si scoprì che alla fine il padre era lui. E quindi la benedizione passò in quest'altra nuova famiglia, perché è successo qualcosa di particolare in questo parto, Che in questo parto c'erano due gemelli. E questi due gemelli iniziarono a combattere fra di loro su chi doveva uscire prima. Combattevano su chi si doveva prendere la benedizione. E addirittura un bambino tirò fuori la mano e eh, la nutrice, quella che stava lì assistendo al parto, gli mise un uh, filo scarlatto intorno al braccio. Però cosa successe? Che questo braccio entrò dentro e l'altro fratello si fece spazio ed uscì rompendo ogni cosa. Per questo lo chiamarono Perez. La nutrice dice: Che breccia che ti sei fatto! E lo chiamarono Perez. Perché Perez significa colui che apre breccia, colui che apre il cammino. Si chiamò Perez questo bimbo perché lui era nato rompendo tutto per poter avere la benedizione di Dio sopra la sua vita. Si inserì nella generazione di Gesù. Questo bimbo che non sarebbe dovuto stare scartato dalla benedizione... Si mise dentro ed entrò nella benedizione con prepotenza e divenne uno dei progenitori di Gesù. Pensate un pochettino: questo bambino che era destinato a sparire divenne parte di questa benedizione, divenne parte della storia del Regno di Dio. E questo è quello che Dio vuole che noi e te facciamo questa sera. Dobbiamo fare una rottura, dobbiamo fare una breccia nella storia della Chiesa, dobbiamo fare una breccia spirituale per poter entrare nella storia della Chiesa. Dio non ci ha chiamati ad essere una Chiesa come le altre, Dio non ci ha chiamati ad essere credenti come gli altri, ma ci ha chiamati ad essere una Chiesa che fa breccia, dei credenti che fanno breccia, delle persone che cambieranno la storia della nostra nazione. Amen. Noi siamo la generazione delle brecce. E vogliamo dire questa sera, Signore, fammi essere una, una persona di questa generazione, fammi essere una persona che ha breccia. Precce spirituali che significa pire brecce? per capire meglio vediamo cosa è successo poi alla discendenza di Boaz di Perez, perché tra questa discendenza troviamo alcuni uomini che hanno fatto delle brecce e il primo di cui vogliamo parlare è il re Davide. possiamo leggere Ruth capitolo 4 verso 17 le vicine gli diedero il nome e dicevano, è nato un figlio a nomi, lo chiamarono Obed, egli fu il padre di Isaì, padre di Davide. Secondo Samuele 5.20, quelli che quegli anziani avevano fatto non era una benedizione, fu una dichiarazione profetica. Che Davide fosse come uno che apriva le brecce, fosse come Perez, un, un uomo che apriva brecce spirituali. E quindi Davide dunque andò a Bala, Bal Perasim, dove si disconfisse ed esclamò Il Signore ha disperso i miei nemici davanti a me come si disperde l'acqua. Perciò chiamò quel luogo, Bal Perasim. Perasim deriva dalla stessa parola di Perez. Quindi sta dicendo Perez significa colui che apre breccia, colui che apre il cammino. Qua sta dicendo che quel posto fu chiamato Baal per Assim, ovvero si è aperta una breccia contro Baal. Dio sta dicendo in questi passi che Davide andò e sconfisse il proprio nemico. Il Signore ha disperso i nemici e ha rotto la forza di Baal. Nei giorni dei giudici i filistei avevano sempre creato dei problemi ad Israele. Sempre c'erano stati problemi con questi filistei, I filistei andavano, tornavano, creavano problemi, fino a quando non iniziò ad arrivare Davide che aveva l'unzione di rompere le brecce, aveva l'unzione di Perez sulla sua vita e iniziò a sconfiggere Golia. Qui Davide sconfisse interamente i filistei, Diopi una breccia e i nemici non si presentarono più davanti a lui, anzi da qui in poi sconfisse pienamente quelli di Moab, gli Ammoniti, i siri, quelli di Sheba vennero distrutti tutto uno per uno, dovunque andava Davide aveva vittoria questo significa una rottura questo significa una breccia sconfiggere e distruggere tutte le forze del nemico e che ovunque tu vai qualunque cosa tu fai Dio ti dà vittoria e che quei nemici, quelle situazioni non si ripresenteranno più Amen. questo significa Perez Perez significa una breccia in una diga Sapete, la diga è come le acque, sono, è una cosa che ferma le acque. E molte volte noi viviamo e viviamo in una nazione in cui le acque sono fermate, in cui nella nostra vita ci sono delle situazioni che il diavolo ferma, che vengono bloccate. Ma quando noi abbiamo un'unzione come quella di Davide, come un'unzione di Perez, si rompe la diga, si aprono le acque e la benedizione di Dio inizia a scorrere come un fiume. Questo è quello che Davide ha fatto. Non ha vinto solo i suoi nemici ma riportò anche l'arca di Dio ad Israele non soltanto fecero ebbero una vittoria nel naturale ma ebbero una vittoria anche nello spirituale perché? perché dopo la morte di Giosuè le persone si erano allontanate da Dio la Bibbia dice che quando morì la generazione degli anziani che era viva durante l'epoca di Giosuè quindi morì Giosuè poi morirono gli anziani che succedettero a Giosuè, le persone si iniziarono ad allontanare a Dio. Quindi Dio cosa faceva? Dio vergava il popolo. E il popolo gridava a Dio, arrivava un giudice. E loro ritornavano a Dio. Poi moriva il giudice e si allontanavano da Dio. Veniva un altro giudice e tornavano a Dio. Si allontanavano da Dio. Ma quando successe questo, successe qualcosa di meraviglioso. Quando arrivò Davide, ci fu un rompimento, ci fu una breccia. E ripresero l'arca e la riportarono, fu restaurata l'adorazione profetica, ancora oggi si parla della restaurazione del tabernacolo di Davide. Davide danzava e tutto il popolo ritornò a Dio, fece una breccia nelle acque e l'intera nazione ritornarono al Signore. Le acque arrivarono alla nazione. Di questo stiamo parlando. Dio vuole che noi siamo una generazione che fa una breccia e una breccia significa non soltanto avere vittoria contro tutti i tuoi nemici naturali ma anche e soprattutto avere la benedizione spirituale ed essere usato da Dio per riportare a Lui la tua famiglia, la tua città e la tua nazione Amen. anche il re Asa apri una breccia secondo cronache capitolo 14 verso 10 e 11 allora Asa verso 10 e 11 Asa invocò il suo Dio e disse, Signore, per te non c'è differenza fra dare il soccorso a chi è in gran numero e a darlo a chi è senza forza. Soccorrici, Signore nostro Dio, poiché su di te noi ci appoggiamo e nel tuo nome siamo venuti contro questa moltitudine. Tu sei il Signore nostro Dio, non vinca l'uomo contro di te. E il Signore sconfisse gli etiopi davanti ad Asa e davanti a Giuda e gli etiopi si diedero alla fuga. Arrivarono questi etiopi che erano a migliaia contro di lui, però Asa, invece di arrendersi, perché umanamente la battaglia non poteva essere vinta, iniziò a gridare a Dio. Asa aveva un problema con Dio, ma Dio gli risolse il problema, sconfisse gli etiopi. E qui si fece anche una breccia, perché tu puoi leggere nel capitolo che questo fe fece sì che il popolo intero ritornò a Dio, questa è la generazione dei discendenti di Perez. Asa fa parte dei discendenti di Perez, una generazione che fa rompimento, una generazione che apre le brecce. Ugualmente il re Ezechia, secondo cronaca 32, il verso 1, poi leggiamo dal verso 20 al verso 33: Dopo queste cose e questi atti di fedeltà di Ezechia, Sennacherib, re di Assira, venne in Giuda. E cinse d'assedio le città fortificate con l'intenzione di impadronirsi. Verso 20. Allora il re Zechia e il profeta Isaia, figlio di Amos, pregarono a questo proposito e alzarono fino al cielo il loro grido. Il Signore mandò un angelo che sterminò nell'accampamento del re di Assiria tutti gli uomini forti e valorosi, i principi e i capi. Il re se ne tornò svergognato nel suo paese e come fu entrato nella casa del suo dio, i suoi propri figli lo uccisero là con la spada. Così il Signore salvò Ezechia e gli abitanti di Gerusalemme dalla mano di Sennacherib, re di Assiria e dalla mano di tutti gli altri, e rese sicure le loro frontiere. Molti portarono a Gerusalemme offerte al Signore, oggetti preziosi a Ezechia, re di Giuda il quale da allora acquistò prestigio agli occhi di tutte le nazioni. Dio manda un angelo per sconfiggere 184.000 soldati. Loro non combatterono neanche, soltanto gridarono a Dio e Dio distrusse 184.000 soldati. E questo avvenne dopo che Ezechia era stato fedele al Signore. Tu lo puoi leggere nel capitolo 29, nel capitolo 30, nel capitolo 31. Lui restaurò il culto, fece la Pasqua, restaurò l'adorazione, i sacrifici, fece in modo che venne insegnata la parola di Dio in tutta la nazione. E dopo questo arrivò il nemico, che cercò di distruggere la vita di Ezechiele. Però Dio fece un rompimento, fece una breccia. Non soltanto gli fece avere la vittoria su tutti i suoi nemici, ma da questo momento in poi lui acquistò prestigio agli occhi di tutte le nazioni. E fra la discendenza di Perez, la persona che fece la breccia più grande, la persona che fece la breccia migliore è il Signore Gesù Cristo. Perché nella sua discendenza c'è anche Gesù. Lui ha messo Satana sotto i nostri piedi, lo ha vinto sulla croce. Amen. Mi ha fatto un pubblico spettacolo. E da quel momento in poi si è aperta una nuova breccia, si è aperto un nuovo cammino, si è aperta la salvezza. Cosa sta cercando di dirci di oggi? Dio sta cercando persone che vogliono fare. Breccia. E questa è la benedizione, noi la vogliamo questa sera, la vogliamo come qualcosa di profetico per noi, per i nostri figli e per i figli delle no, dei nostri figli, per le nostre discendenze. Vogliamo questa benedizione per la nostra Chiesa, per i nostri discendenti naturali e spirituali. Come la ebbe Perez, come l'ha avuta Boaz e i suoi figli, così Dio questa sera la vuole dare anche a noi. È possibile vincere nella tua vita, è possibile avere vittoria nella tua vita, è possibile avere vittoria anche in Italia. Però questo può avvenire quando abbiamo una breccia spirituale, quando si rompe questo mondo. Anche la Chiesa Antica, sapete nel III secolo e nel IV secolo, la Chiesa senza politica, senza mezzi, senza Facebook, televisione o radio, evangelizzarono il mondo allora conosciuto conquistarono l'impero romano. Sapete, fino a prima del 300 l'impero romano era un impero pagano, ma dopo il 300 venne dichiarato un impero cristiano. Venne prima accettato il cristianesimo e poi fu dichiarato che l'impero romano era un impero cristiano. Loro avevano all'inizio tutti contro, avevano le leggi, i re, gli imperatori, Nerone che li perseguitava, gli ebrei che li perseguitavano tutto era contro di loro c'erano ingiustizie, giustizie, c'erano i martiri ma presero l'impero cristiano l'impero di Roma e lo misero ai piedi di Cristo questo avvenne con armi spirituali non con armi carnali noi non possiamo affrontare le nostre battaglie combattendole con le nostre armi non vinceremo l'unica cosa che noi possiamo fare è affrontare le battaglie con le armi spirituali che Gesù ci ha dato e gridando a Dio noi possiamo aprire una breccia e avere la vittoria contro tutti i nostri nemici. E oggi noi viviamo in una nazione che si definisce cristiana. Tu puoi andare ad ogni angolo di strada quasi e trovare una chiesa cattolica. A volte ti piange il cuore perché vedi che sono chiese senza lo Spirito Santo. Vedi che sono chiese dove si predicano non la parola di Dio, dove si predicano tante cose sbagliate. E questo ti fa piangere il cuore. Però sai una cosa? tutte quelle chiese sono una testimonianza che sì, si può fare se ci sono riusciti quei pescatori di Galilea che non avevano studiato, non avevano capacità e non avevano nulla ma l'unica cosa che avevano era lo Spirito Santo e allora questo che noi vediamo intorno a noi è una testimonianza che se l'hanno fatto loro duemila anni fa allora lo possiamo fare anche noi se Dio si è servito di dodici persone si può servire anche di te si può fare in Italia, si può fare con lo Spirito Santo si può fare perché con il Vangelo noi possiamo conquistare il mondo oggi conosciuto. Amen. lo possiamo fare. È una testimonianza. Quello che tu vedi intorno a te già è successo in Italia. L'impero romano è crollato davanti al paganesimo ed ha accettato Gesù Cristo come il Signore. E può crollare di nuovo. Non importa quante leggi fanno che siano contro la Bibbia. Può cadere ogni cosa. Si può fare. È già successo e può succedere. Anche se andiamo nel nord Europa, nel XV secolo ci fu la riforma protestante. Oggi tu puoi andare e trovare tante chiese luterane che sono forse abbandonate. Molti sono diventate dei musei, hanno chiuso chiese e le hanno trasformate in musei. Ad ogni angolo di una strada c'è una chiesa protestante. E loro hanno combattuto contro la religione cattolica, contro le idee degli uomini. A volte hanno perso la vita, ci sono state persecuzioni sai una cosa? Tutte quelle chiese che sono lì nel nord Europa sono una testimonianza che si può fare. Se l'hanno fatto loro quando quei posti erano pienamente cattolici e l'hanno fatto senza i meriti, senza le conoscenze senza neanche il battesimo dello Spirito Santo allora sì, noi lo possiamo fare. Sì che si può fare loro hanno fatto una breccia e hanno vinto e questa è una testimonianza che anche noi lo possiamo fare qui in Italia che lo possiamo fare con lo Spirito Santo e lo possiamo fare con il Vangelo possiamo conquistare il mondo per Cristo Amen. e se andiamo negli Stati Uniti d'America anche lì troverà una testimonianza gli Anabattisti nel XVI secolo hanno sofferto martiri disprezzi, ingiustizia poi ci sono stati i Battisti i Metodisti e negli Stati Uniti trovi piene di Chiese Battiste e Metodiste di tutti i tipi e anche questa sono una testimonianza che sì, si può fare dove lì non c'era nulla, è stata fatta una breccia. Ad Azusa Street, la stessa cosa. Non si poteva, non si poteva, non si poteva, ma delle persone ricevettero lo Spirito Santo e fu fatta una breccia. Ancora oggi tu puoi andare lì e trovi una bella targa che dice, qui ad Azusa Street c'è stato un risveglio dal 1906 fino al 1931. È rimasta solo una targa. Però quella targa è una testimonianza che si può fare, è una testimonianza che si può vincere, con Cristo si può, con lo Spirito Santo si può l'Italia sta aspettando un grande risveglio e noi lo possiamo fare, dobbiamo solo aprire una breccia, dobbiamo diventare generazioni che aprono delle brecce generazioni che creano un rompimento spirituale Sapete, io non voglio passare alla storia come qualcuno uno di questi monumenti di cui abbiamo parlato, qualcuno dei nostri nipoti, sapete, che dice sì, quello mio nonno andava in una chiesa evangelica lì a parete, no. Morto il pastore, molte volte muove il movimento e non c'è più niente. Rimane una targa come Cusa scritto, rimane un tempio come in tanti angoli di tante strade che noi spesso viviamo. Succede un po' come nel tempo dei giudici, c'era chi si alzava come giudice, un uomo di Dio e tutti tornavano a Dio, ma quando quell'uomo di Dio moriva tutti si allontanavano. Io non voglio che questa cosa succeda, ma voglio che la benedizione di Perez sia sulla nostra vita, sui nostri figli e sui figli dei nostri figli. Così che potranno dire sì, io sono discendente di quei pionieri che hanno portato il risveglio in Italia e ancora oggi noi continuiamo ad essere una generazione che apre delle brecce. Amè? I cristiani dal primo al terzo secolo furono dei conquistatori. Nel quindicesimo secolo furono dei riformatori. Nel ventesimo secolo ricevettero il risveglio pentecostale, lo Spirito Santo. Come saremmo ricordati? Noi dovremmo essere ricordati come la generazione che ha aperto le brecce. Dove non si poteva. Noi abbiamo detto, sì, si può. E con l'aiuto di Dio non per forza, né per potenza, ma per lo Spirito Santo di Dio. Abbiamo visto la gloria di Dio. Negli ultimi tempi, disse il Signore, io spanderò il mio Spirito sopra ogni carne. E tu vuoi essere parte di tutto questo. Dio non sta cercando persone cotarde, questo non è per tutti, è per persone coraggiose, per persone che sono disposte a dare la propria vita per fare una breccia. E Dio questa sera sta chiamando la tua vita, Sta dicendo, sei tu disposto ad essere una di queste persone? Dio sta cercando persone che vogliono fare brecce. Le sta cercando. L'Italia ne ha bisogno. E Dio sta cercando queste persone. Sei disposto tu ad essere una di queste? Vuoi dire questa sera, Signore, sono qua. Oggi c'è bisogno di rievangelizzare la Chiesa, oltre che il mondo. Chi manderò? Chi andrà per me? Questo disse un giorno il Signore Adisait. Questa sera Dio sta dicendo di nuovo questo ai nostri vite, ai nostri doni. Ti manderò. ti andrà bene. Vogliamo adorare il Signore. E mentre adoriamo il Signore con questo canto, se tu vuoi rispondere a questo appello di Gesù, io ti voglio invitare a venire avanti.